Se pensi che l'intelligenza sia solo una questione di calcoli, numeri, concetti scientifici e simili, in realtà vale subito la pena considerare che c'è una forma di intelligenza che dovresti assolutamente sviluppare e considerare e che potrebbe costituire la tua leva di maggior successo nelle relazioni personali così come in quelle professionali e cioè l'intelligenza emotiva. Ma che cos'è l'intelligenza emotiva? Come riuscire a provarla e fare un test? Perché quando si parla di intelligenza emotiva molto spesso si si parla dei lavori di Goleman oppure come puoi allenare la tua intelligenza emotiva. Si tratta in buona sostanza di numerose domande che meritano ben più di qualche risposta ed anche urgente. Per questo motivo oggi andiamo ad approfondire e scoprire a 360 gradi tale argomento. Ma prima di iniziare, non scordarti di iscriverti al canale e attivare gli avvisi così non ti perderai i miei prossimi video. Ma andiamo con ordine. Che cos'è l'intelligenza emotiva? Naturalmente questo percorso di approfondimento sull'intelligenza emotiva o intelligenza emozionale non può che partire con una breve panoramica introduttiva. Cerchiamo dunque di definire l'intelligenza emotiva come un aspetto dell'intelligenza in senso lato, legato tuttavia in modo espresso alla capacità di riconoscere, di utilizzare, di comprendere e di gestire in maniera consapevole le proprie emozioni e quelle altrui. Evidentemente ci troviamo dinanzi a una definizione di intelligenza relativamente nuova, coniata soprattutto negli anni 90 da alcuni lavori particolarmente celebri e che nel corso degli anni ha trovato molto terreno fertile non è una sorpresa ci si è infatti progressivamente resi conto che l'intelligenza emotiva è un'abilità sempre più essenziale per poter ottenere il meglio dalla propria vita affettiva e dalle relazioni professionali a questo punto potresti ben domandarti in che modo si possa riconoscere una persona emozionalmente intelligente da una persona che invece non ha mai sviluppato la propria intelligenza emotiva Magari non lo ha ancora fatto. Effettivamente non è difficile. E con un po' di attenzione anche tu sarai in grado di comprendere quale sia la linea di demarcazione tra una persona con intelligenza emotiva e una persona che invece ha degli evidenti gap in questa abilità. Sicuramente le persone che hanno una competenza specifica sul piano emozionale sono persone che sanno controllare meglio i propri sentimenti. E aggiungerei, soprattutto, sono in grado di leggere e di interpretare correttamente i sentimenti degli altri e rapportarsi in ambito sociale in maniera efficace proprio sulla base di tutto ciò non occorre essere degli esperti nel settore per poter comprendere che le persone che hanno questo tipo di abilità sono anche persone che dimostrano di avere una marcia in più in qualsiasi campo relazionale da quello familiare a quello lavorativo dalle relazioni più intime a quelle sociali più allargate le persone con intelligenza emotiva si riconoscono perché sono più brillanti di maggiore successo di più facile e piacerezza contatto e così via. Ed il tutto è stato confermato pure da Daniel Goleman, il quale ha lungamente dimostrato in che modo l'intelligenza emotiva possa essere un'abilità decisiva per la vita di ogni persona. Goleman è sicuramente l'autore più celebre al mondo quando si parla di intelligenza emotiva. Per l'autore l'intelligenza emotiva comprende cinque principali caratteristiche. Il primo tassello, che ti consiglio di alimentare se vuoi avere una maggiore comprensione di cosa sia l'intelligenza emotiva e quale sia le sue caratteristiche è l'autoconsapevolezza, cioè la consapevolezza di se stessi. Quando si parla di autoconsapevolezza si intende la capacità di essere sufficientemente consapevoli del proprio stato emotivo, andando a conoscere e sapere esprimere i propri sentimenti in maniera aperta. Significa conoscersi in maniera più approfondita, comprendendo quali siano i propri punti deboli e quali i propri punti di forza. Di conseguenza, una persona che è emotivamente intelligente e che sa mettere, a frutto il rapporto tra emozione e apprendimento è anche colui che sa comprendere dove occorra intervenire per poter colmare il gap maturato in alcuni aspetti del proprio carattere e dove invece consolidare i propri punti di vantaggio e ancora la persona che è emotivamente intelligente è colui che accetta di buon grado le critiche costruttive perché ha buona fiducia in se stesso e sulla possibilità di realizzarsi il secondo elemento su cui goleman si sofferma dopo l'autoconsapevolezza è l'autocontrollo. Come intuibile per autocontrollo, Goleman intende la possibilità di sapersi gestire, ovvero dominare le proprie emozioni più forti e i turbamenti, incanalandoli verso fini costruttivi, oltre all'integrità che si può ottenere dalla trasparenza di un'autentica apertura agli altri dei propri sentimenti e delle proprie convinzioni e delle proprie azioni. Il terzo tassello di cui dovresti dotarti per poter integrare ulteriormente il tuo quadro sull'intelligenza emotiva è legato all'empatia definibile come la capacità di percepire e riconoscere i sentimenti delle altre persone e sintonizzarsi emotivamente con loro, adottando la loro prospettiva. L'empatia si potrebbe anche definire come la capacità di mettersi nei panni delle altre persone, cercando di creare un rapporto emotivo con la controparte per poter appunto migliorare il successo della relazione. È un vero e proprio punto di straordinaria efficacia per poter sviluppare positivamente ogni tipo di rapporto e che ti consiglio di migliorare gradualmente giorno dopo giorno iniziando magari dalle persone che ti sono più vicine il quarto elemento che goleman aveva individuato come costitutivo di una intelligenza emotiva è la motivazione ma che cosa intendeva l'autore per motivazione almeno in questo ambito di approfondimento la motivazione è definibile come la capacità di potersi spronare per poter raggiungere i propri obiettivi divenendo protagonisti del proprio cambiamento con una particolare proattività positività impegno e ed dedizione Chiudiamo infine con le abilità sociali, ovvero la capacità che ciascuno di noi dovrebbe avere nel gestire bene le proprie emozioni durante i rapporti con gli altri e cercare di trattare con efficacia ogni interazione. In questo modo sarà possibile risolvere conflitti e problemi comunicativi orientando ogni scenario sociale nel modo desiderato. Ora vi chiederete ma come possibile applicare e sfruttare tali caratteristiche per non finire più in situazioni di stress, imbarazzo e difficoltà. Bene, allora se vuoi imparare ad utilizzare e migliorare notevolmente le tue abilità nella gestione delle emozioni ho una buona notizia per te. A breve farò un video dettagliato in merito su come allenarsi e applicare nel minimo dettaglio tali caratteristiche per trarne il massimo beneficio e migliorare la qualità delle tue relazioni. Quindi non scordarti di iscriverti al canale e attivare gli avvisi e al prossimo video.